Oggi è il 14 aprile del 2020, è appena passata la Pasqua, una Pasqua unica, insolita per tutti, una Pasqua dura soprattutto per un particolare settore dell'attività economica che è quello appunto del turismo. ed è proprio agli operatori turistici che è dedicato questo video con alcuni suggerimenti che ritengo possano essere utili per attraversare questa fase e prepararsi alla fase della ripartenza. Si sente parlare di fase 1, fase 2, fase 3 ma ancora stiamo vivendo nella più totale incertezza di quello che è il momento attuale, di quando ripartiremo e di come ripartiremo. Quindi come possiamo attraversare questo momento se abbiamo una struttura ricettiva, un bambi, un agriturismo, degli appartamenti o degli hotel. Molto probabilmente abbiamo visto non solo il crollo delle prenotazioni ma anche la richiesta di cancellazione di tutte le prenotazioni che già avevamo avuto sia per la pasqua che per i ponti del 25 aprile e primo maggio ma addirittura della stagione estiva. Il primo consiglio che ti do è quello di non smettere di comunicare per curiosità sono andata a vedere siti web e pagine social di alcune strutture ricettive della zona per capire come si stavano muovendo i vari operatori. Alcuni hanno notato che hanno dato una comunicazione pronta, puntuale, sull'argomento e hanno completamente stravolto quello che era il precedente piano editoriale concentrandosi più sulla situazione attuale di emergenza. Altri con mio grande dispiacere e anche un po' di stupore ho notato che hanno completamente cessato qualsiasi tipo di comunicazione. Ci sono alcune pagine social che segnano uno stop chiaro con gli ultimi post di fine febbraio primi di marzo. Ecco credo che questo sia l'atteggiamento peggiore in questo momento. È vero che l'argomento coronavirus, covid, epidemia è un argomento ormai trasversale che stanno trattando tutti su qualsiasi mezzo di comunicazione, però è anche normale che sia così e far finta di niente è addirittura peggio. Quindi il primo consiglio che voglio darvi è quello di non smettere di comunicare, cerca semplicemente di comunicare in un modo diverso. Modo diverso vuol dire che andare oggi a cercare di vendere il proprio prodotto turistico, la vacanza, eh, l'ospitalità all'interno della propria struttura, l'escursione, molto probabilmente sarà difficile anzi molto probabilmente sarà impossibile e quindi quello che devi fare non è puntare sulla vendita anche se ritieni che quella vendita possa essere particolarmente appetibile perché magari scontata, quello che devi fare piuttosto è cercare di parlare di te, lavorare sul tuo marchio, raccontare la tua attività, dare delle informazioni relativamente alla tua storia, far parlare magari i collaboratori, tutti quelli che stanno dietro le quinte, raccontare come avviene il lavoro, che cosa c'è dietro la eh, organizzazione, il mantenimento costante di una struttura ricettiva. Devi lavorare quindi sulla brand awareness e per questo ritengo che i canali di comunicazione più consigliati siano sicuramente quelli social. Perché i canali social? Perché se immaginiamo di avere degli utenti che effettuano delle ricerche attraverso gli strumenti digitali e quindi sono in una posizione che viene definita di domanda appunto consapevole perché stanno consapevolmente cercando qualcosa è vero che in questo momento la domanda consapevole del viaggio dell'esperienza turistica molto probabilmente non c'è Dico molto probabilmente ma dati concreti alla mano si è visto proprio un drastico calo delle ricerche su Google di viaggi e di vacanze. Quindi nel momento in cui viene a mancare questa domanda diretta, questa domanda consapevole è necessario lavorare su quella domanda che invece possiamo definire come la cosiddetta domanda latente di chi di fatto in quel momento non sta cercando qualcosa, non sta organizzando il proprio viaggio, però rimane con l'idea, col desiderio di poterlo fare perché chiaramente tutti siamo preoccupati della stagione estiva sia lato operatore per chi ovviamente su quella attività uh, gestisce la propria appunto impresa ma anche noi che normalmente siamo abituati culturalmente soprattutto in Italia a spostarci durante quei periodi e quindi se di fatto non siamo concentrati sull'argomento e sull'oggetto vacanza è anche vero che ci piace l'idea di poter pensare che quest'estate comunque da qualche parte potremo andare molto probabilmente si ritiene e saremo in un qualche modo vincolati a stare in Italia io credo che eh, mi piacerebbe che così fosse perché se ce la dobbiamo fare ce la possiamo fare solo tutti assieme dando anche una mano a tutti gli operatori turistici e cercando quindi di trascorrere le nostre vacanze in Italia che è comunque un paese che ha tanto da offrire dal mare alla montagna alle città d'arte attraverso i canali social quindi continua a comunicare a comunicare magari parlando del territorio parlando della cultura, delle tradizioni enogastronomiche, lavorando non tanto sul vendere la vacanza ma quanto sul incuriosire, attrarre, far venire il desiderio di visitare quel determinato territorio. E a proposito di territorio e di destinazione sarebbe auspicabile che il lato pubblico e il lato privato venissero fuori delle sinergie e delle reti capaci di vendere non tanto il prodotto della singola struttura ma quanto la destinazione turistica. Oggi più che mai è fondamentale lavorare su un concetto di marketing di destinazione, che sia una destinazione di natura nazionale, regionale, provinciale, locale, comunque che si cerchi di fare rete tra i vari operatori turistici. L'altro problema è che... Non si stanno vendendo oh, vacanze, quindi non si stanno oh, avendo prenotazioni, però molto probabilmente si hanno oh, in casa, diciamo così, tutte le prenotazioni per la stagione estiva. Il suggerimento ulteriore che voglio dare quindi a un operatore turistico è di cercare di convertire quelle prenotazioni già avute che magari hanno, si sono trasformate anche in una liquidità perché la vacanza, perché il pernottamento è già stato pagato, di convertirle attraverso dei voucher, ovvero di considerare eh, di lasciare aperta a chi ha prenotato una finestra temporale anche abbastanza ampia, magari di 6-8 mesi se non addirittura un anno, in modo tale da poter trattenere comunque eh, la liquidità avuta. È garantire a chi ha prenotato la vacanza la possibilità comunque di usufruire quando vorrà dei servizi che già ha pagato da questo punto di vista sarà necessario essere un po proattivi darsi da fare quindi magari contattare anche con una certa rassicurazione che ha già prenotato facendogli presente che non perderà nulla potrà semplicemente spostare nel tempo la propria vacanza assieme al concetto di conversione si pone anche quello di gestione dei last minute è chiaro che oggi è veramente difficile capire come gestire last minute perché non si sa quando si ripartirà e come si ripartirà molto probabilmente sarà un last last minute forse un last second addirittura è chiaro è sicuramente utile però iniziare a lavorare su scenari possibili cioè ragionare e dire nell'ipotesi A questa sarà la mia strategia nell'ipotesi B questa sarà la strategia per non farsi cogliere completamente impreparati quando la stagione comunque inizierà un altro aspetto fondamentale è quello relativo alla igiene e la pulizia delle strutture è sempre eh, già le grandi piattaforme ci hanno insomma abituato a considerare il fattore pulizia come uno degli aspetti oggetto di recensione di valutazione oggi più che mai questo diventerà importante Chi gestisce una struttura ricettiva oggi deve porsi un ulteriore problema come gestire l'aspetto relativo alla pulizia e alla sanificazione della struttura sia delle camere ma sia degli spazi comuni perché sicuramente eh, oggi chi va a prenotare una vacanza vuole avere la certezza e vuole avere la rassicurazione di avventare in un ambiente che gli garantisca un livello di igiene veramente alto ed ecco che la pulizia, l'igiene diventerà un servizio, un valore da mettere in evidenza e da sottolineare iniziare a dare delle rassicurazioni, far vedere magari che si ehm, sono attivate determinate procedure, protocolli che si garantisce in fase di check out l'intervento di pulizia fatto in un determinato modo degli ambienti comuni, delle singole stanze, dare proprio l'idea e la sicurezza alle persone della struttura che li andrà ad accogliere Guardate che questo è un aspetto veramente fondamentale, chi poi ha delle strutture eh, con degli spazi aperti sicuramente potrà mh, avere una marcia in più, questo in dubbio perché è chiaro che una struttura chiusa con spazi condivisi, con spazi anche molto affollati probabilmente porterà le persone a, um, ad avere un atteggiamento insomma di, di diffidenza verso determinati contesti e lì sarà necessario fare delle scelte magari anche lavorando su una riduzione dei numeri dell'accoglienza per garantire comunque dei livelli di sicurezza più alti. Un altro aspetto fondamentale sarà quello della gestione delle colazioni perché siamo tutti abituati quando andiamo nelle strutture ricettive ad avere le meravigliose colazioni buffet. Ecco, mi chiedo come ehm, affrontare questo, eh, questa modalità operativa perché è chiaro che il buffet è un momento di mh, somministrazione dell'alimento condiviso, dove si sta strettamente a contatto l'uno con l'altro, dove si ha la possibilità di toccare cibi con più persone, probabilmente dovranno essere rivalutati oppure riconcepiti oppure ehm, ristudiati gli spazi nei quali queste vengono offerte. In estrema sintesi, quello che consiglio di fare oggi a un gestore, di una struttura ricettiva e di lavorare sulla comunicazione attuale sulla rassicurazione di quelli che saranno gli standard relativi alla riapertura e anche di iniziare a progettare il godimento degli spazi comuni che siano campi da gioco che siano piscine spa insomma tutti quegli ambienti che hanno necessità di essere ricondivisi insomma aspettiamo la fase successiva auguriamoci che passi nel modo più veloce possibile ma cerchiamo di utilizzare questo tempo per prepararci al meglio. Se invece vuoi avere delle informazioni ulteriori, dei consigli, dei suggerimenti sulla tua comunicazione attuale, su come prepararsi alla ripartenza, sotto questo video trovi tutti i link e riferimenti per contattarci. Alla prossima!